Salve a tutti, sono il professor Mondaini, eh, insegno a Catanzaro e eh, lavoro tra Roma e Firenze. Oggi ho avuto il piacere di operare insieme al professor Gabriele Antonini, che oltre ad essere un amico è sicuramente d'eccellenza in campo di chirurgia protesica. La tecnica da lui eseguita è una tecnica che chiaramente riduce tantissimo i tempi chirurgici, quindi con un grande vantaggio per il paziente. L'accesso pubblico sicuramente, anche se sulla letteratura ci sono dei dati contrastanti, però è sicuramente vincente e credo che eh, veramente sia un grandissimo chirurgo dove tutti quelli che fanno chirurgia protesica non possono che imparare.